Present you the prize the fucking Grand Prix of literature. The novel of Maria Linde. three, two, one. <coughs> Sono ebrea. Sono nata nel 1955 a Varsavia, nella Polonia comunista, figlia di due superstiti dell'olocausto, nell'81. Quando fu dichiarata la legge marziale in Polonia, mi trovavo qui, in Toscana, e qui sono rimasta. Qui ho conosciuto mio marito. Cos'è? Un regalo. Da chi? Da me. Per te. Oh. <ride> Mamo, co się z Tobą dzieje? Mamo! A co ma się ze mną dziać do cholery? Dobrze się bawisz? A można jaśniej? O co chodzi z tym nazirem? Ieri a Roma è successa una tragedia. È difficile immaginare un'opera d'arte più potente. È una piccola città e ora tutti parlano male di noi. TV, alla radio, soprattutto su internet. Di cosa sta parlando? Del suo discorso. si è fatto un arabo